è la mamma eh, di, di tutti noi in questo momento quindi ci ha dato questa grande opportunità di conoscerci questa grande opportunità di ringraziare la vita perché abbiamo eh, chiamato questo evento in questo modo poi lei vi spiegherà perché e siamo qui insomma in mezzo a cose meravigliose la natura, i nostri sorrisi, la nostra arte quindi non possiamo che essere grati alla vita ringraziamo anche eh, Bruno Mancini che è, il quale tra l'altro vedrà questo nostro filmato e lo pubblicherà, quindi anche lui ci ha fatto conoscere Quindi in realtà la mamma, il papà della mamma, no vabbè, no il papà della mamma. Io passo subito la parola a Flora, che è bellissima col verde, ci spiegherà anche lei perché e le basta la sicurezza però dove no, per vite speranza sono a progetto unica cosa non c'è vita senza speranza bravo sei l'ultimo a perdere la speranza è l'ultimo a perdere è la speranza prima di morire bene. non vuoi venire così no, non, non, non ti voglio no. no. eh <ride> di sete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 divenire l'apparenza senza aggiungere a un'analisi obiettiva sbriciolo gli striscioni delle tappe riducendoli, incoriandoli insignificanti noiosi anche da spazzare per quanto si incunano negli interstizi dei mobili immobili che mi circondano e se sbadiglio vuol dire che qualcosa non funziona scrivere scacchi poesie, amicizie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 Alessandro, che è un bravissimo artista, allora ce la puoi presentare tu? Mentre lui no, veramente il... vorrei che si presentasse perché io mi sto diciamo, facendo cioè... sta sistemando eh, vabbè, stavola, so. perché intanto, mi è... lei dici quando le no, okay. cioè no, è stato uh, nel mio cioè, per lui è stata una, una storia incredibile perché lei mi ha detto io questa serata vorrei Vorrei portare una, un, un cantautore che mi piace tantissimo, bravissimo, che sì, si chiama lo Alessandro ancora. Salvioli, e non lo conoscevo ancora non di più. Mi ha mandato no. dei pezzi, ehm, li ho ascoltati e mm. mi sono innamorata subito. Poi eh, praticamente ci siamo scambiati il contatto, e l'ho conosciuto prima io, siamo venuti qua a vedere la sala io l'ho presentato ma sì. non lo conoscevo <ride> <Ma poi> dico, <ride> però ma non lo conosco ancora la stessa cosa mi è successo pure a me, sì. ho sentito la sua musica davvero un'emozione immensa quindi... Eh. quindi sarà lui poi magari a parlare di sé, eh, certo, di quello sarà. che ha fatto il, stato il stato. suo curriculum non lo conosco, quindi solo allora. lui può, ne può parlare magari poi ci fa sì, sì, sì. uh, quando vuole lui ne parla adesso lo sappiamo il primo brano che presenteremo un brano che io ho scritto qualche anno fa eh, mm. e il, il titolo è Ulisse Ulisse ovviamente mm. è un po' una metafora di quella che è la vita dell'essere umano Il coraggio, di Il coraggio risponde sempre con vecchie parole, se cerca da tempo di cuore affamati Tratti dai agi, dai guai, dai saggi stonati Quando ti rialzerai lungo il giardino del mare Finirai con un corpo vedere la nave affondare la principessa dagli occhi grandi e ti porta via. più la bellezza di un viso, quello sguardo preciso puntato sul cuore malato, e se la guerra continua, e se non morirai? il viaggio spento, i fantasmi che non lascerai mai, mai! Fortunatamente sono mio, quindi da non parlo <ride> <ride> Il nostro amico Carmine, che ci ci sia ancora, sì. Sì, che magari poi presentiamo anche lui, e, ma prima di farvi leggere la poesia io vorrei un attimo anche... Eh, chi, presentare l'edizione ad un'attrice bravissima con cui ho avuto l'onore di partecipare che tra l'altro ha una figlia bravissima che ha una casa editrice veramente un'altra tua amica eh, un so mia amica e, ecco io a te chiedo a te che sei donna emotiva <ride> eh, né più né meno che me eh, appunto in, in che cosa eh, quando tu hai, hai deciso di fare l'attrice tua mamma ti ha sostenuto? mia madre adora <ride> questa, questa mia scelta perché anche lei dice sempre che vorrebbe essere un'attrice per cui è chiaro che sono stata sostenuta senza dubbio e Lara mai pensato di fare un'attrice? No era fatto anche due corsi, ha eh, quindi studiato, però la sua passione è l'editoria per cui ha aperto questa casa editrice e si dedica. Claro, si a. si chiama lettere che ha un nome meraviglioso e Tiziana fa tantissime cose belle, tra cui presto questa scena. Sì, è un evento dell'estate romana che si verifica da 26 anni, questa è la ventinesima edizione di Piratvegliana. E quindi portiamo in scena sempre Pirandello, due lavori di Pirandello. E questo si verificherà tra, eh, dal 7 luglio al 7 agosto, tutti i giorni, perché c'è l'imbarazzo della scelta a parte il lunedì di riposo. Riprendiamo un attimo a fiato. E questo avverrà nel giardino della Basilica di Sant'Alessio a L'Oventino. Praticamente è il proseguimento del giardino degli aranci che è, è spettacolare, già solo come il posto, è stupendo. Quest'anno porteremo il regista e il Marcello Amici e porteremo i sei personaggi in cerca d'autore e lì io sarò la madre e poi porteremo il gigante della montagna e lì sarò Ilse. E... Quindi poi ci sarà, qualora qualcuno volesse, che volesse partecipare sarebbe una cosa bellissima e non potesse dal 7 luglio al 7 agosto faremo un'anteprima al teatro Torbella Monaca il 25 e il 26 eh, di giugno e quindi per ora sto preparando questi due lavori importanti. e tu invece quando hai visto Lara che cosa hai pensato? quando è nata? Eh, quando te l'hanno portata per la prima volta e l'hai abbracciata? <ride> a parte questi capelli che tutte le infermiere dicevano se piovono cannolicchi stanotte li infila tutti <ride> tutti Dai, capelli tanti capelli tutti dritti è no, una commozione immensa è eh. una grande grande responsabilità paura la saprò, la saprò prendere la saprò toccare la saprò crescere Tutto la saprò tu tu educare eh. direi che proprio le, la l'area la, la, la è <ride> fantastica <ride> allora che cosa ci leggi di quello di Ghana che poi Angela ci presenterà <ride> sì e qui c'è un balletto, penso, eh, Tu pensi che io veda quella cosa già. Gianna formato a <ride> <ride> vuoto padrelli, ecco, diciamo che eh, all'inizio ci sono questi nomi. Allora, la prima parola sulla bocca del bimbo. Mamma, quale suono più dolce e rassicurante? Nei momenti disperati che straziano il mio cuore, come vorrei consultarmi con te, madre mia? nelle decisioni più importanti gioire insieme in quei pochi momenti di allegria con un abbraccio come oso dire da scrocchia ossa nel tempo sbiadisce il ricordo delle cose vissute insieme ma non il sentimento dell'amore consigli dati dalla tua saggezza e intelligenza ma non ascoltati mio malgrado per la giovane età, quanto mi manchi, perdere la mamma è come sentirsi scoperti, con una coperta corta nei giorni geli della vita. Mai nessuno può sostituire il tuo calore, il suo calore, del tutto disinteressato. Buon. dalla raccolta agli angoli degli occhi, parlo di te, parlo di te, con me, della semplicità di un riposo, sull'acqua, parlo di te, della sincerità di una solitudine, con me, sull'acqua, parla di te, con me, un filo d'erba, sull'acqua,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 imbra